O Zeus, tu che storni, concreta il tuo nome e fa scudo alla gente di Cadmo. Assemblea notturna da Kei, si parla d'offensiva durissima, scatterà con l'agguato, quindi forza. La cinta si astagna ai colpi di picca. Questo implorate. Ma venta il terrore a supplicare beati! Spieghi una salda barriera su Tebe. Vedrete!